Pocket, creare mappe e brainstorming. Funzioni, possibilità di creare mappe mentali e brainstorming nelle attività collaborative. Opportunità di generare mappe complete in cui altri possano mettere mano e sviluppare creatività e di interesse proprio per la condivisione nel produrre. Concede di inserire testi, immagini, video, disegni. Le mappe, se pubbliche, possono essere condivise sul social network, nei per mail con URL. Uh, uh, usi esempi, il docente assegna in homework agli studenti una mappa da completare. Gli studenti nel momento operatorio generano idee insieme, brainstorming, sull'organizzazione del lavoro, dei gruppi e la suddivisione dei compiti operativi. Poplet è per esempio una versione per mobile, per iPhone e iPad. Bisogna registrarsi al sito poplet.com e poi uh, fare il login. Login. Si presenza nella propria dashboard con tutte le uh, mappe che uh, si sono create eventualmente. Ora noi facciamo una nuova mappa. Met Toplet. mettiamo il titolo scriviamo poplet tutorial mettiamo un background un colore rosa mette il su e così andiamo a creare la nostra eh, mappa. Possiamo anche cambiare il colore del background, facendo due clic si genera la prima idea eh, centrale, scriverò poplet. Posso eh, eh, modificare il colore del con contorno della casella, ad esempio scelgo un fuxia, e posso modificare eh, il, il, il, il testo facendolo più grande e posso eh, posizionarlo diversamente a, a sinistra, a destra lo lascio al centro potrei anche aggiungere un disegno scegliendo una penna ad esempio colorata faccio una freccia faccio vedere ok potrei anche aggiungere un'immagine se volessi lo farò nella prossima idea che, va, che vado a generare trascinando come vedete la maniglia in questa casella posso inserire del testo Mm. ad esempio collaborare e lo stesso posso cambiare sempre il colore del contorno posso modificare il, il testo facendo il grande più piccolo posso aggiungere un'immagine e posso aggiungere sempre eh, aggiungere un'immagine da qui dal mio computer oppure aggiungere del video aggiungo in questo caso un'immagine che prendo dal mio computer un'immagine qualsiasi tanto per vedere vedete che fa l'uploading dell'immagine dell ci mette anche poco ok immagine uploadata posso inserire una uh, Nuova, uh, caselle, una nuova idea in questo caso voglio inserire ad esempio un video da youtube ok? come vedete mi propone una serie di video oppure mi dice di cercare il video inserisco uh, l'urla del mio video che ho in mente di Attivo lo, lo cerco e a poi a lo inserisco dentro attraverso un doppio clic oppure attraverso altre. Come vedete mi ha inserito nella casella e video, posso ingrandire o, o comunque settare a mio piacere la casella così come lo posso fare con le altre, con le altre caselle. E posso aggiungere altri rami naturalmente, secondari, in questo caso metterò tanto per mettere qualcosa da intorno e anche qui poi potrei aggiungere diverse cose, mettiamo un eh, disegnino e facciamo dopo con pazienza si possono aggiungere delle cose e um, chiudo qui potrei eh, la mia mappa zoomarla in vari modo, okay. e sono pronta appena ho finito la mappa vado nella rotellina che è qui a mia disposizione la prima cosa che faccio è save Ok, mi dice che l'ho salvata con successo. Voi potete vedere che qui dalla rotellina ha diverse funzioni di uh, New Popel, eh, di salvare, di editare, di uh, quindi, uh, copiare, di cancellare, di organizzare eh, orizzontalmente, allineare verticalmente, eccetera. Poi di aggiungere contenuti da YouTube, Vimeo, esportarla in formato PDF, jpeg, png, ehm, dare i a, permessi al poplet e duplicarlo, eh, stamparlo, eh, stampare e scegliere il language. Queste sono le informazioni base, però è interessante il, eh, la possibilità di condividere di condividere aggiungere i collaboratori a questo poplet, andiamo in condivisione e uh, dovrò rendere la mia uh, uh, mappa uh, pubblica per condividerla eh, perché di default è privata e scelgo la seconda modalità che mi eh, rende possibile di pubblicare la mappa ma di non renderla visibile nella, nei, nelle pubbliche poplets, ok save sono a posto potrei condividere la mappa comunque su facebook su twitter avere il codice embed per mh, poter incollare la mia eh, mappa nel, nei miei siti o copiare il link da inviare potrei anche eh, de, invitare dei collaboratori eh, de, con Mail per, per mail eh, del, a collaborare la mia mappa. La eh, questione comunque del, del, eh, dell'esportare, ricordatevelo, è importante perché eh, posso rendere la, visibile la mia mappa da da qui. Un'altra cosa, cosa interessante è che uh, posso rendere la mia mappa come una in uh, presentation mode. Esempio, faccio presentation mode e vedete che uh, ho qui la possibilità di registrare e di, uh, present, di presentare uh, quindi la uh, mia mappa. Ok. Ehm... Um, come presentazione. Molto interessante anche questo. Una cosa che vorrei aggiungere prima di finire, su quei, eh, che eh, mi preme eh, le, di nuovo per insistere sulla eh, questione della collaborazione, che come ed eh, collaborat collaboratori posso aggiungere l'indirizzo eh, mail dei collaboratori, e uh, poi con uh, addem aggiungerli uh, uh, quindi di alla mia mappa. Vi Mi saluto.